è abbastanza Raniero, grazie grazie per il contributo speriamo di fare altri incontri sì, per la prossima. partecipazione tua allora adesso do la parola a Yana Hem che ho pronunciato bene il nome che è una compagna deputata della componente manifesta che è una componente all'interno del gruppo misto doveva intervenire Simona che è qui con noi mentre viene invece Yana Hem va bene? No, non c'è no. problema. Aspetta, facciamo così, guarda. Diana, ti dimentichiamo, prendiamo questo corso. L'ultimo di tutta Italia, che esce eh. anche nel mondo. per la pace e contro anche alcune scelte. Così ho...